focus e sarà davvero un approfondimento molto importante quello di oggi intanto partiremo come leggete in sovraimpressione dall'analisi delle principali materie prime però insomma questo ci fa già capire dove vogliamo andare a parare ai prezzi delle materie prime a come eh, quello che accade in ambito finanziario poi si traduce nella vita di tutti i giorni adesso ho fatto un passaggio veramente molto ampio ma analizzeremo punto per punto ehm, anzi mostriamo prima di salutare l'ospite che ne parlerà con Me, attraverso la regia eh, i punti che andremo ad analizzare petrolio partiremo da qui OPEC, cosa ci sta dicendo l'OPEC? Peggiorano le stime sulla domanda, la domanda di petrolio è vista ancora in calo nel 2022 e anche nel 2023, quando cala la domanda vuol dire che c'è crisi, l'abbiamo già detto tante volte, poi spiegheremo insomma, questa associazione, poi parleremo di oro e, e con tutte le aspettative rispetto all'inflazione e al rialzo dei tassi, oggi è peraltro una giornata dedicata al tema dell'inflazione più che mai, perché questa mattina abbiamo avuto l'inflazione della Germania, oggi pomeriggio quella americana e poi guardate un po', seconda parte della trasmissione la definiamo un po' in questo modo, dalla finanza all'economia reale, ecco la vita di tutti i giorni, cosa succede al nostro portafoglio, non al portafoglio di investimenti, ma proprio al portafoglio che utilizziamo per andare anche al supermercato, per andare a fare benzina, per andare a pagare la bolletta della luce del gas e sappiamo molto bene quanti problemi ci sono, peraltro con Putin e poi mi taccio che ha minacciato nuovamente eh, rispetto alle forniture di energia. Eh, Carlo Vallotto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti quanti, i telespettatori. Sì, i punti che hai toccato sono giustamente insomma molto, molto interessanti, anche perché andiamo a vedere un po' la finanza all'interno di. Eh, o meglio portata, portata a livello de, dell'economia reale di ciò che accade tutti i giorni e quindi insomma non più dei, eh, non più dei mercati finanziari insomma eh, freddi ma visti proprio nella vita nella vita reale esatto ed è un, un aspetto a cui sia io che te eh, teniamo moltissimo, ne abbiamo parlato fuori onda, peraltro siamo anche nel mese dell'educazione finanziaria, è giusto proprio insistere su queste tematiche soprattutto quando effettivamente c'è paura no, che la situazione possa peggiorare, non a caso il Fondo Monetario Internazionale ha parlato di recessione per l'Italia e per la Germania, è un rallentamento importante per l'Eurozona e non solo, anche per l'America e per la Cina, che sono due grandi superpotenze insomma, quindi eh, non si scherza ma appunto noi qui non scherziamo ma vogliamo spiegare senza salire in cattedra. Allora eh, partiamo dal petrolio a questo punto al di là dell'analisi delle materie prime che, su cui poi torniamo magari eh, andando ad analizzare qualcuna anche aiutati dai nostri telespettatori a cui chiedo di iscriverci sia sulla live chat di Youtube sia sul nostro numero di Whatsapp. Allora Peggiorano le stime sulla domanda, questo è quanto ci dice l'OPE, che sia per questa ultima parte del 2022 che per il 2023. Ho detto bene, eh, cala, calo di domanda significa crisi? Sì, diciamo sostanzialmente. Diciamo che sostanzialmente insomma, è, un po', è un po' una crisi eh, in qualche modo... Mh, non voglio dire annunciata, però ecco, eh, il calo della domanda significa sostanzialmente crisi, ovvero eh, ci si aspettava che ehm, ma per il petrolio già da quest'estate abbiamo eh, visto che la driving season americana, un benchmark molto importante, importantissimo per quanto riguarda eh, insomma, i consumi, e quando eh, gli americani si dice, però tutti noi d'estate insomma prendiamo, eh, prendiamo la macchina, andiamo a fare la, la, la scampagnata, l'escursione, insomma la gita eh, fuori porta e benvenga, anche perché veramente tutto l'inverno rimaniamo insomma comunque in qualche modo più limitati eh, e quindi eh, già in quel momento lì si è visto eh, che eh, non era così forte la domanda di, eh, di distillati, di benzine di gasoli eh, e quindi ecco già c'è stato una, una, un rallentamento da questo punto di vista dall'altro punto di vista l'OPEC naturalmente non si, prendere, non, si non si è fatta prendere la mano eh, ha monitorato molto da vicino chi la Cina, la Cina perché è la Cina è il principale eh, diciamo acquirente mondiale di petrolio, anche l'India non, non è produttrice, ma ha, è un forte acquirente. Quindi, ecco, diciamo, ehm, soprattutto la Cina è stata monitorata, tenuta sotto d'occhio, sotto controllo proprio per, eh, per vedere insomma, come si sviluppavano come si sviluppano le, le, le situazioni. Politica zero Covid per quanto riguarda la Cina e quindi, eh, e quindi spesso e volentieri, eh, usiamo questi termini, insomma, eh, blocchi della circolazione, lockdown, eh, e quindi diminuzione del, de, insomma, de, de, dei consumi e della produzione e quindi automaticamente minore domanda di petrolio. Tant'è vero che la Cina eh, aveva eh, comprato e stava comprando e sta ancora comprando grandi flussi di petrolio dalla Russia sì. però il petrolio in surplus naturalmente lo fa transitare eh, e ce lo spedisce a noi in Europa che lo paghiamo tre volte tanto e quindi c'è un, un, un triplice guadagno eh, del, del petrolio però ecco sostanzialmente l'OPEC che, che cos'è che ha guardato ha indicato questa situazione eh, e non ultima eh, anche la recessione i venti di recessione quindi ha diminuito Uh, le stime di, uh, di produzione di petrolio dai uh, 2,7% per il 2022 e uh, uh, 2,34 esatto. uh, milioni di barili giornalieri per quanto riguarda il 2023. Esatto, peraltro uh, beh, il Fondo Monetario Internazionale abbiamo già detto che ha parlato di recessione per l'Italia non solo nel 2023 ha avvertito inoltre che il peggio delle attuali turbulenze deve ancora arrivare e i prezzi del petrolio sono crollati del 23% nel terzo trimestre, la peggiore caduta in più di due anni, eh, mettendo a rischio le entrate delle nazioni OPEC, confermi Carlo? Non ho sentito l'ultimo passaggio, scusami, è mancato via volume. Non ti preoccupare, i prezzi del petrolio sono crollati del 23% nel terzo trimestre, la peggiore caduta in più di due anni e eh, questo può mettere a rischio le entrate delle nazioni OPEC, quindi di conseguenza perché abbiamo una caduta importante. Eh, diciamo che eh, sì e no, nel senso che, ehm, è, vero che sono, eh, è vero che da una parte sono diminuite eh, le esportazioni, il discorso è, mh, è tecnico e molto difficile da fare, comunque sì. è, è vero che eh, sono diminuite le esportazioni, quindi insomma, la produzione, lo, eh, eh, proprio gli acquisti di petrolio fisicamente, però dall'altra parte abbiamo visto un petrolio a 120 dollari, 100, eh, 125 dollari per barile, quindi insomma ecco è vero che eh, sono diminuite le esportazioni, però naturalmente a un prezzo notevolmente superiore. Questo ha eh, un, po rimpinguato, un bel po' insomma, rimpinguato eh, le casse Arabia Saudita, Russia. E tanti altri paesi produttori, insomma, che hanno, hanno venduto eh, un petrolio, sono riusciti a vendere un petrolio insomma, a, a, a dei prezzi eh, ben superiori a quello che potevano essere eh, già all'inizio del 2021, del 2020, insomma, quando eravamo intorno eh, ai, ai 50 dollari per, per barile. Quindi ecco da questo punto di vista, certamente vediamo subito il, il prezzo eh, nello specifico. Quando era eh, appunto erano intorno ai. Un anno, un anno e mezzo fa erano intorno ai 60 dollari, eh, da maggio-giugno del 2021, quindi ecco, eh, più che eh, duplicato il prezzo del petrolio, oggi è intorno agli 87 dollari, però ecco la cosa importante appunto è che è vero questo fatto qui, però comunque grazie al fatto che ci siano Grazie al fatto che il, petrolio, il prezzo del petrolio eh, nei mercati internazionali sia salito così tanto, eh, insomma, ha un po' comunque calmierato questa situazione di eh, disavanzo per quanto riguarda la, la domanda offerta. Ok allora, visto che l'amico che ci ha scritto poco fa, Carlo, ha chiesto appunto: potete parlare di petrolio e gas. Petrolio, eh, insomma, questa è sicuramente è la notizia più importante. Del gas, cosa ci puoi dire? Io ti aggiungo, ovviamente, l'ho de detto anche prima la notizia, per cui chiaramente eh, monitoriamo sempre il conflitto Russia-Ucraina con Vladimir Putin, che è tornato a minacciare. Non, insomma, non si è mai fermato, ma adesso andiamo incontro alla stagione ovviamente più fredda, l'inverno, quindi le minacce hanno un peso diverso, chiaramente. Adesso detto non forniremo energia chi mette il price cap, perché in Europa si sta discutendo di questo e eh, alcuni paesi peraltro hanno già provveduto, a, eh, a, cioè, stanno procedendo con il price cap. Quindi lui dice, mh, deciderà l'Europa, cioè, eh, cavoli loro sostanzialmente, se decideranno di metterlo io non darò più energia. Ecco Cosa possiamo dire del gas e anche di queste, di queste minacce? Che inverno ci aspetta? Dunque, ci, ci aspetta un inverno caldo, nel senso, da questo punto Speriamo di vista... Speriamo sia caldo veramente, così almeno non dobbiamo usare tanto riscaldamento, però poi di fatto il gas per cucinare al, ci serve, quindi poco Ci serve, certo. almeno, eh. non toglieteci almeno eh. Eh, meno quello, insomma. E quindi ecco, diciamo che ci aspetta un inverno eh, turbolento, usiamo, utilizziamo questo termine, proprio di... di eh, yeah, insomma, eh, Putin ha un po' eh, aperto la porta verso l'Europa, ha, eh, ha usato nuovamente la parola partner eh, europei, eh, l'idea di Putin sarebbe quella di trasferire, visto che il Nord Stream, Nord Stream, 2, Nord Stream 1 è stato eh, danneggiato in qualche modo, eh, il Nord Stream 2 eh, non è ancora finita la costruzione, però lui vorrebbe addirittura eh, spostare questi flussi di gas verso Uh, il sud dell'europa quindi transitare verso entrare in europa attraverso la turchia la turchia sappiamo eh, negli, ultimi, negli ultimi mesi si è fatta una, un grande nome in, in tema di diplomazia abbiamo sentito che ha cercato più volte di eh, diciamo eh, cercare di allentare le, le, le tensioni tra russia e ucraina e di mitigare mediare le questa situazione sì. oggi si propone come eh, mediatore eh, in questo senso qui quindi ecco l'ultima diciamo, l'ultima l'ultima proprio l'ultimissima freschissima notizia è quella che Putin vorrebbe riallacciare o, o meglio ha riaperto la porta a, a, a, diciamo ai, a, a, alla fornitura di gas all'Europa, però come giustamente hai ricordato tu eh, insomma si tirerebbe un po' indietro un po', darebbe un po' il niet verso i, i paesi europei che eh, vorrebbero fortemente un price cap ovvero un tetto del petrolio il tetto del petrolio magari eh, mh, lo spieghiamo molto velocemente sarebbe un prezzo fisso che eh, detta, co detta così esattamente del gas eh, sarebbe, sarebbe una cosa buona però purtroppo ci sono delle una, una, una questione molto importante eh, tutte delle situazioni eh, tecnico finanziarie molto importanti come ad esempio si potrebbe fare questo price cap però ad esempio se ci sono i costi delle assicurazioni eh, navali che salgono oltre un certo punto eh, salterebbe questo price cap il gas la situazione addirittura peggiorerebbe perché il gas non verrebbe più inviato in europa dove abbiamo un tetto di prezzo ma andrebbe altrove dove lo pagano anche di più quindi ecco è un po il cane che si morde la coda diciamo mm -hmm. così. non è facile non è una situazione facile da risolvere no direi di no allora Intanto passiamo all'altro argomento che ci porta al Gold. Uh, inflazione cosa. Intanto, io ti chiedo cosa ti aspetti dall'inflazione. Quindi di, evidentemente dalle mosse delle banche centrali con il rialzo dei tassi di interesse. E c'è anche un messaggio sul Gold. Allora te lo leggo subito, poi fai tu un tuo ragionamento. Buongiorno Manuela, volendo comprare oro fisico, lingottine monete, ho visto che il prezzo d'acquisto è superiore. Dell'8% al valore quotato dell'oro, arrivando a 58-59 euro al grammo. È Il caso di comprare oro ora? Grazie del vostro consiglio. saluto e complimenti da Roberto. Vai. Vado. Allora, eh, diciamo che innanzitutto consiglio di eh, andare a vedere insomma, più parti, eh, voglio dire, eh, di, di, di quello che è eh, le vendite, più negozi, più eh, venditori, perché magari potrebbero esserci insomma, ecco, delle, delle situazioni che magari non sono proprio, eh, proprio così in qualche modo. Però ecco, dall'altra parte vorrei ricordare che insomma, ecco, il prezzo c'è una differenza tra... Il prezzo, il prezzo appunto di, di, eh, di acquisto e il prezzo di vendita naturalmente questo deve essere abbastanza chiaro dall'altra parte naturalmente che cosa possiamo vedere? possiamo cercare di capire eh, il fatto stesso che una, ci sia una situazione eh, di mancanza di liquidità nel mercato quindi il mercato eh, un pochino uh, risente della mancanza proprio del de, il, il metallo fisico. Il mercato fisico è estremamente eh, in questo momento distaccato di rispetto al, met, al, al mercato che vediamo noi, ovvero il mercato cartaceo, i futures, gli ETF e quant'altro. Effettivamente ci sarebbe una. Um, diciamo diciamo così una mancanza di metallo fisico proprio l, eh, il, eh, diciamo l'autore della domanda ha messo eh, il dito in un vespaio ovvero eh, la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita è molto alto proprio per questa motivazione qui mm, ok e quindi cosa co, cosa ti aspetti sull'oro appunto adesso andiamo anche a vederlo semmai lo prendo eh, graficamente insomma sì, sì, sì. Cosa ti aspetti? Beh, per quanto riguarda loro, diciamo che sostanzialmente adesso dovremmo vedere che cosa? Dovremmo vedere un pochino uh, il... Uh, mh, allora, innanzitutto oggi uh, i dati sull'inflazione. I dati sull'inflazione che uh, diranno tante cose. La settimana scorsa uh, abbiamo sentito, due settimane fa abbiamo visto i dati sulla disoccupazione. Uh, L'inflazione di oggi dovrà uh, in qualche modo illuminare... Eh, quello che potrebbe essere il percorso della Federal Reserve quindi eh, cosa farà eh, te tecnicamente tendenzialmente vorrebbe rial rialzare i tassi fino a un 4,25 4,50% quindi ancora il percorso potrebbe essere, potrebbe essere lungo L'oro in questo momento eh, non mi stancherò mai di dirlo, lo sai benissimo, è molto sottovalutato eh, riferito all'andamento all dell'inflazione. Dell Con un'inflazione così, l'oro dovrebbe essere molto più sopra. È anche vero che ci sono eh, le famose scommesse ribassiste sull'oro che proprio la settimana scorsa. Eh, su, sui metalli preziosi in generale insomma, si è un po' ribaltata la situazione, quindi ecco, potremmo essere ad un punto di svolta, diciamo che il livello, livello chiave dei 1600-1650 dollari potrebbe essere visto come eh, un, okay. un, livello, insomma, un livello interessante di supporto. E allora arriviamo alla parte eh, che interessa ancora di più tutti noi, la nostra quotidianità, la vita reale, dalla finanza all'economia reale, ecco la vita di tutti i giorni, com'è la vita di tutti i giorni Carlo oggi, proprio sulla base di quello che sta accadendo a livello finanziario? La vita di tutti i giorni la vediamo, vediamo insomma che cosa sta succedendo in questo momento nei, eh, nei distributori ad esempio. Nei distributori abbiamo visto eh, un prezzo del, del gasolio superiore al prezzo della benzina e non è finita qui secondo, secondo proprio gli addetti eh, ai lavori. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che le sanzioni alla Russia hanno di fatto bloccato uh, l'importazione di, dei distillati per, uh, per il petrolio, so, per, il, per, il per la produzione di gasolio. Eh, le raffinerie europee sono più eh, diciamo storicamente sono più ehm, attrezzate per eh, lavorare la benzina quindi produrre le benzine eh, i vari tipi di benzina molto meno, le, eh, molto meno appunto, il, il gasolio, le, appunto il gasolio e il gasolio utilizzato per, per la motorizzazione diesel quindi gran parte del gasolio proviene e proveniva dalla russia se dovesse esserci veramente le sanzioni e colpire anche questo settore qua e eh, purtroppo per il rapporto domanda offerta grande domanda naturalmente di grande domanda la domanda c'è di, di, di autotrasporti si pensa soltanto al trasporto al trasporto delle merci quindi eh, e non soltanto al riscaldamento quindi ecco diciamo che la situazione potrebbe potrebbe eh, Incrementare ancora di più l'inflazione in Europa. L'inflazione mm. in Europa è determinata sostanzialmente differentemente dall'America, che è determinata dalla domanda offerta, da, dai famosi colli di bottiglia. L'Europa invece si trova di fronte a questo eh, incremento dell'inflazione proprio determinato dal prezzo, dal prezzo delle materie prime, dal prezzo dei, dei derivati delle materie prime, come tra le altre cose, il gasolio. Faccio un esempio molto molto molto breve. Sì. naturalmente se dovesse continuare ad aumentare il prezzo del gasolio eh, va da sé che gli autotrasportatori automaticamente aumenterebbero i costi di trasporto per gli autotrasportatori aumenterebbero i costi di trasporto quindi il trasporto dei prodotti ad esempio ai supermercati alle grandi catene di distribuzione eh, comincerebbe a risentirne quindi i prezzi automaticamente eh, sconterebbero questo aumento di, di, di, diciamo, di, eh, determinato dall'aumento dei prezzi del gasolio e eh, se voi continuiamo in questo senso qui anche perché appunto ci potrebbero essere dei, degli ulteriori riflessi sui, sui prezzi eh, sui prezzi del consumatore, non soltanto determinati dal, dall'aumento dell'inflazione. Ma purtroppo, eh, io credo che eh, siccome viene paventato insomma, ormai da tempo dovessero, eh, dovesse esserci questo, eh, e già c'è questo eh, enorme aumento delle, delle bollette mm. sia del gas che della corrente, eh, io in qualche modo temo che eh, sempre le catene di distribuzione potrebbero. E scaricare questo aumento di prezzi sui, eh, sui prodotti in vendita quindi potremmo effettivamente trovare dei prezzi molto più elevati eh, o comunque un, un aumento dei prezzi ancora più, io, ancora più di quelli che vediamo oggi? Temo, eh. Eh, il mio timore è questo, Insomma, e sarebbe e diciamo, io mi auguro che veramente le società, gli, au, eh, diciamo, gli automatismi di controllo intervengano in questo esatto. senso. Se, se oggi un pacco di pasta costa un euro, non vorrei mai domani vederlo eh, 2 euro, due euro 50, anche perché eh, veramente la pressione, mh, insomma questa è un po' l'analisi che io mi sono, le, le domande che mi sono fatto, diciamo tutti stiamo parlando di aumento delle bollette del gas della corrente, D'accordo, per noi ma per la grande distribuzione dove vengono scaricati i prezzi sui prodotti eh, venduti. Quindi ecco, eh, io temo che potrebbe esserci un, un, un, veramente un'iperbole eh, di costi e automaticamente, ritornando in ambito finanziario, anche di inflazione certo. un po' fuori controllo. Certo. Va bene, allora Carlo Valotto, grazie, è una puntata molto interessante che poi troverete anche on demand sui nostri canali, ehm, dovremmo cercare di farlo sempre di più, insomma prima le notizie, la finanza e poi però eh, cosa, cosa significa, perché è importante soprattutto in questa, in questa fase. Grazie mille Carlo Valotto, ti seguiamo sui tuoi canali e a presto sulle fonti tv, buona giornata. Grazie a voi, un saluto a te Manuela, un saluto a tutti quanti. Grazie.